Zombie Apocalypse Allora, ciao a tutte e a tutti. Nuovo video che riccio: come state? Spero bene. Allora, questo è un video che riccio mi carico direttamente su YouTube. Stavolta non lo monto, non faccio nulla. Ci cioè, metto solo la sigla di Natale. Purtroppo un incidente: stavo per controllare il telefono, ma ce l'ho fatta a non farlo crollare. Eh, ho dovuto cambiare postazione perché purtroppo il cavalletto Voi o non vuoi non mi funziona più. Non lo so cosa è successo, ma mi tocca fare tutto manualmente col telefono perché mh, allora il bastone selfie mi viene male a, a, a usarlo. però voglio usare lo stesso le manucce, le braccia mie, mm. niente. Allora, dunque, come state? Spero bene. Dunque, allora. Questo invece è appunto Kikiriccio per parlare un po' con voi. Eh, ah, qui ho fatto il make up di Halloween. Eh, ho visto che un po' vi è piaciuto. Grazie, di cuore, veramente, grazie tante. Così, sì, vedete che ancora lo smalto perché l'ho un po' tagliata a lunghe perché erano veramente pietose. Non so se si dice così, Vabbè, ma mi facevano pietà, non erano granché belle. Eh, l'ho voluto dare una bella tagliuzzata. E eh, vedo che adesso sto molto meglio di prima perché erano veramente troppo oscene le dovrei ripassare lo smotto perchè in alcune se ne hanno mandato, ma volendo lo potrei rimuovere e rimettere da capo Vado. vabbè vediamo e niente quindi tutto sommato tra un poco faccio merenda eh, faccio lo spuntino se non, non lo so che cosa mangerò ancora io poi farò un altro video che, che dice come questo ma sempre eh, No dice che, che, che, che che, che un video tag, ho detto per il video tag ma non so ancora quale e, e se lo farò non è detto. Mm. Ah, sperando mi vediate perché qua mi arriva una notifica grafica e non si sa neanche se uh, la telecamera sta prendendo le notifiche o se prendere. non so se mi avete capito. Cioè, in teoria mi arrivano le notifiche, ma spero che non si vedano quello che, che sta mm. Sì. Ma avete capito credo non lo so non sono granché brava a spiegarmi ma presumo che mi abbiate compreso comunque niente allora vi ho fatto vedere il video delle mie scorte beauty vi ho fatto appunto vi ho registrato il video delle scorte beauty e avete visto che ho tante si sì, è vero come ho anche tante palette non solo che non so quando farvi vedere però vi farò vedere e niente allora, siete messe qua sopra, vedete? Allora, siete messe qui, perché vedete che quello lì stava per uh, scendere da questa parte e voi gli avete fatto mezzo volo che per fortuna sono riuscita a recuperarvi, altrimenti, oi mm. oi, vabbè, niente, e ritorno alla base. Allora, ho dovuto fare un'altra posizione, cioè, eh, dove vi ho fatto vedere dove vi mettevo, Mm, non era molto scuro, l'ho rimesso in maniera non molto in bilico l'ho messo, messo meglio di come era messo perché era in bilico e niente ragazze, era solo per dirvi che mm, questo video è criccio e non sarà molto lungo perché magari non me lo guardate tutto comunque mm, mi piace molto a me fare video make up non solo Halloween ma anche altri che mi ingegnerò a fare altre, anche io a fare mi ingegnerò nel senso che cercherò qualche altra cosa o che studierò qualche altro make up da fare qua su youtube perché mi piace molto sperimentare voi lo sapete benissimo ormai non so se mi conoscete non, mi, non so se mi conoscete appunto ancora bene però prima o poi farò questo video tag dove mi conoscerete meglio non solo le video vlog ok Sto guardando di là perché c'è tutti i peli sporchi da lavare, ma li laverò prima o poi. Perché non possono rimanere in, possono rimanere in eterno tutti eh, sporchi, anche no? Grazie. Ciao. Sono già 4 minuti che parlo, va bene, dai, Ci vediamo al prossimo video. Perché anche se questo è un video corto, ma non lo voglio farlo troppo lungo. Perché tanto so che non me lo guardate quindi non lo so intanto oggi vi faccio rivedere una cosa che mi sono ritruccata per Halloween con questa palette di Zoeva Zole, questa è di Zoeva <ride> Opulence ed è bellissima, vedete? Strabella, Ciao. niente eh, ho usato pochi prodotti ma io direi che sono abbastanza buoni, mi piacciono e se credete che sia una schifata non è vero perché mi sono piaciuti i prodotti utilizzato. è vero, mi vedete struccata perché ho promesso che mi strucava mi sono struccata infatti niente ragazzi, questo era tutto non lo dico sempre all'inizio ma lo dico alla fine Vabbè, fate come se, se l'avessi detto all'inizio mettete un bel like come dicono gli amicai, un bel thumbs up e, e supportatemi appunto con un commento nella sezione commenti e attivate la campanella se qualora voi vogliate iscrivervi a questo benedetto canale Ciao, a presto, un bacio E preparatevi perché o stanotte domani ci sarà un video uh, ASMR Ok? Ciao